siamo in diretta bravo così mi piace allora no. iniziamo questo seminario come comunicare in uh, facebook con riccardo che eh, indossa no. la tigre insieme anche a te perché le competenze della comunicazione anche te sono tantissimi anni che ti occupi di questo non solamente di magliette abbiamo svelato questo grande segreto, diciamo giusto? Che gioco con la comunicazione da più di 15 anni, più o meno, quindi <ride> è diventato del mio hobby preferito per essere parrucchiere. Adesso devi fare praticamente marketing a 360 gradi. Che sia stato l'8 gennaio del 2020, che il mondo è cambiato, ma non c'è ancora consapevolezza del cambio. Tutti e molti molti saloni chiuderanno, sicuro al 100%, perché se non ti sai adattare anche a un nuovo stile di comunicazione, se non ti sai eh, adattare eh, alle persone anche che cambiano, oltre che ai tempi, eh, non ce la fai a sopravvivere, perché è un mondo eh, in piena competizione, il futuro. Quindi adattarsi subito eh, è una, sicuramente un'ottima un via di uscita. Si fanno un sacco di errori, come anch'io ho fatto, un sacco di errori. Eh, ma tuttora beh. li facciamo, ma ci servono appunto per migliorare. Ma per fortuna che facciamo gli errori, perché comunque anche in questo momento noi stiamo facendo un video in diretta, ci stiamo studiando. Eh. Quando vai dal supermercato, ti riconoscono ah ma tu sei quel parrucchiere che ballava ricordiamoci che ogni la parola in inglese dimmi se la dico bene follower giusto? Follow esatto ha un valore che se diventa cliente possono essere dalle 500 euro alle 1000 euro Dipende ovviamente da come le presenti, se hai stile, gusto e tatto nel saperle presentare riesci anche a catturare l'attenzione della clientela perché questo è lo scopo principale. Se ti limiti semplicemente a fare un reportage di quello che stai facendo del tuo lavoro fornisci contenuti senza interesse e il cliente piuttosto che avvicinarlo lo allontani quindi bisogna stare attentissimi a utilizzare queste eh, forme di espressione e comunicazione perché possono essere delle armi a doppio taglio perché nel il mondo dei social eh, funziona come un mondo al buio dove si cammina a occhi chiusi e bendati se nel buio riesci a accendere la luce giusta e illuminare la zona giusta le persone ti vedono ti guardano come un faro nella notte ti raggiungono e ti seguono